Qui proprio qui di fianco all'albero di Natale e andrò a leggere le risposte più carine che ho ricevuto cosa mi sono regalato da solo buon day benvenuti in questo nuovo video anche oggi sono riuscito a caricare un video, mamma mia, è incredibile, sto facendo video tutti i giorni, come ben sapete, come avrete ben notato Anzi, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, commentate con hashtag nuovo iscritto perché vi darò personalmente il benvenuto con un cuoricino Incredibile, seriamente non pensavo di farcela, invece sono molto produttivo Oggi è sabato sera e giusto cosa fa? Registra un video <ride> Incredibile allora, cioè, adesso che sto registrando, poi uscirà domenica, ok? E' uh, da un po' che non lo faccio, per chi mi segue tutti i giorni ed è un vero fan, sa che inizio sempre un video bevendo il mio caffè, ed è da un po' che non lo facevo e quindi ho detto, adesso lo faccio, adesso lo faccio Ucite nuove canzoni di Sfera e basta E tipo non faccio altro che ascoltarle È diventata, è diventata una fissa assurda Cioè le ascolto ripetizioni, ripetizione in loop in loop in loop Comunque perché siamo qui oggi? L'obiettivo dei vlog giornalieri è quello di condividere con noi quello che, fa, quello che faccio tutti i giorni E oggi mi sono fatto un, un regalo da solo Che tra poco vi andrò a far vedere Prima di farvi vedere quello che ho acquistato oggi Volevo fare una cosa Io su Instagram ho fatto una storia Dove vi chiedevo cosa fosse per voi il Natale perché io oggi non volevo fare un video vlog Per farvi vedere quello che ho acquistato oggi E basta Visto che si sta avvicinando a Natale Ero anche curioso di sapere Cos'è per voi il Natale A parte acquistare le felpe Petacolo Farvele regalare dai vostri genitori per Natale Trovate il link in descrizione Nel primo commento mi raccomando c'è anche lo sconto Ma sono tutto irritato Non so farmi la barba E niente Quindi vi ho fatto questa domanda Ve la faccio anche qui su Youtube Perché magari tanti non hanno Instagram E hanno solo Youtube E si guardano solo i miei video Quindi lasciatemi nei commenti qua sotto che cos'è per voi il Natale, ok? Ok, adesso io andrò a leggere le risposte più belle che ho ricevuto Ovviamente non ne leggerò tante, ne leggerò poche Perché non voglio che questo video duri troppo E perché volevo, soffer e perché volevo soffermarmi solo sulle risposte sì, Ero qui, proprio qui di fianco all'albero di Natale e andrò a leggere le risposte più carine che ho ricevuto Anche perché sennò questo video sarebbe durato tipo un minuto Allora Elisa mi risponde Sei tu, per, per lei il Natale sono io Camilla Bordoli è molto concetto ho una risposta molto breve E dice ciò che mi permette di sognare E punto Cavadini06 Mi dice è una fantastica festa In cui si può stare con le persone che ha Per te adesso appena finisco di Leggere quelle più belle vi dico anche cosa per me è il Natale Agni Rizzo dice 10 kg in più E eh, hai ragione Katie Cartuccia dice il momento più bello dell'anno dove ci si riunisce tutti insieme in famiglia Mattia Luzzi 81 dice un momento da condividere con chi vuoi bene in serenità e felicità Quindi bene o male tutti, quasi tutti mi avete detto Stare con la famiglia e con le persone che si amano Che cos'è per me il Natale? Allora io il Natale, cioè il Natale è la mia festa preferita Partiamo dal presupposto che io amo l'inverno Cioè mi piace, mi piace l'inverno, ok? Io preferisco l'inverno Sarà che sono nato tipo a settembre a fine settembre Che comunque è un mese freddo Però preferisco l'inverno E per me il Natale è la festa Che aspetto tutto l'anno perché il Natale mi permette di riunirmi con tutta la famiglia Con i miei parenti più cari, più vicini, più stretti E dove realmente cioè, ci si diverte sempre Si sta sempre in serenità Si scherza, si fanno tipo mille giochi Tipo la tombola, cose così E per me è bello perché purtroppo Durante tutto il resto dell'anno queste cose non, non accadono È difficile riuscire a riunire tutta la famiglia E fare tipo tutti questi giochi da tavolo dove che sono giochi semplicissimi Ma che in realtà poi ti diverti un sacco a fa. fare quindi per me il Natale è questo è Stare in famiglia, stare in serenità come avete detto voi Ed essere felici Ora passiamo al momento al momento che probabilmente aspettavate del video Perché l'avrete letto dal titolo Quest'anno ho deciso di farmi un regalo da solo Perché appunto a me a Natale non interessa ricevere i regali Ma semplicemente mi interessa stare con i miei Quindi piuttosto che chiedere magari ai miei genitori di farmi un determinato regalo Me lo sono fatto da solo così Buona, cioè nel senso Scialla Il regalo me lo sono fatto io buona, potete stare tranquilli Stiamo assieme Ci divertiamo Eccetera ok Ok mm. vabbè eh, La finisco di parlare Vado a prendere la, il pacco Ti ho portato un pacco eh. anche per Allora Dopo questa breve intro del pacco Andiamo a scoprire Cosa mi sono regalato da solo Oh e allora, lo faccio vedere, lo faccio vedere Mi son preso il telefono nuovo finalmente Finalmente Finalmente Perché il mio era tutto scassato dietro eh, Quello che avevo vinto sul sito non mi è mai arrivato Quindi non, non ho giocato a quel sito eh, Mi sono preso un iPhone XR da 124 giga Mi serviva assolutamente perché oltre a essere tutto rotto dietro il mio Si spegneva tipo al 20% A volte si bloccava eh, Insomma non andava più Quindi ne avevo necessità E ho deciso di comprarmi un telefono che mi piacesse Ho preso l'XR anziché l'XS Perché le differenze da quel che ho visto sono Poche se non nessuna Però l'XR è colorato E io lo volevo colorato Infatti mi sono preso anche la cover trasparente Così si vede il colore Me lo sono preso azzurro Volevo comprarmelo rosso Però non c'era Quindi me lo sono preso azzurro Che secondo me è molto carino E niente Questo è quello che mi sono comprato Fatemi sapere Se secondo voi ho fatto bene o Ho fatto male E niente Volevo condividere questa gioia immensa Con voi Perché comunque per me Oltre ad essere un bel regalo, anche perché me lo son fatto da solo quindi cioè, non è che mi vada a prendere un brutto regalo so già cioè, che, cioè nel senso, avete capito no? <ride> uh, stavo dicendo, a eh, boh non mi ricordo cosa stavo dicendo <ride> questo video è, è, è, è trash vabbè comunque niente allora raga non mi ricordo cosa stavo dicendo quindi scialla fatemi sapere magari nei commenti se voi avete tipo cosa cosa vi piacerebbe a voi ricevere per natale spero che comunque il messaggio di questo video anche se è stato un po sapete che non riesco mai a fare il serio se si sia capito che non volevo semplicemente far vedere quello che mi sono comprato ma volevo anche far capire che il Natale non è solo... Il Natale non vuol dire solo regali o gel Ma Natale è altro E quindi niente Quindi io il regalo me lo sono fatto da solo E... E niente, e niente, non so più cosa dire raga, bella Spero che questo video vi sia piaciuto So che non è lungo come quelli che escono di solito Mi raccomando mettete un bel mi piace Commentate con hashtag fino alla fine Se siete veri fan e avete visto il video fino a questo punto Seguitemi su Instagram Mi raccomando Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Se magari avete qua Non so qualche eh, Niente, se non avete niente Ma Non so cosa dire questo video Ciao, vi saluto